Ciao! Eccoci in questo nuovo video di Vaporetto Italiano. Oggi parliamo ancora di espressioni naturali, di espressioni idiomatiche. Se ti ricordi, pochi giorni fa ho fatto un video sulle espressioni relative al mondo degli animali. Oggi invece parliamo di soldi. Visto che i soldi sono un argomento che interessa la maggior parte delle persone, ho pensato di fare un video su delle espressioni italiane legate al mondo dei soldi. Vi ricordo che conoscere queste espressioni naturali, queste espressioni idiomatiche, è molto importante perché rendono il vostro italiano naturale, fluente. E se usate queste espressioni quando parlate italiano, farete delle ottime figure con i vostri amici italiani. Ok? Se non lo hai ancora fatto, ti ricordo che puoi iscriverti al canale YouTube. C'è un bottone sotto questo video. Se ti iscrivi potrai ricevere i miei video non appena li pubblico. Così sarai aggiornato su tutte le novità, su tutte le nuove espressioni naturali in italiano e su tutti i contenuti che pubblico. Ma iniziamo! Qui vi presento cinque espressioni naturali legate al denaro. Vediamo la prima! Essere al verde. To be broke in inglese. Questa espressione significa non avere soldi, non avere più soldi. Sai perché si dice al verde? Perché si dice essere al verde? Ci sono tre teorie, o meglio, ci sono molte teorie, ma io ne ho scelte tre. La prima è che durante il Medioevo i falliti le persone che avevano fatto bancarotta giravano per la città con un cappello verde. Quindi erano obbligate a girare con un cappello verde in segno di scherno, perché erano falliti. La seconda teoria riguarda il casino. Immagina il casino, cioè il tavolo verde. Quando finiscono le fiche. Quando hai consumato tutte le fiche, rimane soltanto il verde del tavolo. La terza teoria riguarda il portafogli. In passato la maggior parte dei portafogli avevano l'interno verde. L'interno del portafogli era verde. Quando non ci sono i soldi, si vede soltanto l'interno verde. Per questo si dice essere al verde. Ma vediamo un esempio. Vorrei andare in vacanza quest'estate, ma sono al verde. Andrò l'anno prossimo. La seconda espressione naturale legata ai soldi è costare una fortuna to cost a fortune costare una fortuna significa costare tanto essere caro quindi quando qualcosa costa molto costa una fortuna esempio vorrei andare in alaska per le vacanze ma il volo costa una fortuna l'espressione numero 3 è un sinonimo della numero due. Costare un occhio della testa. To cost an arm and a leg in inglese. È un sinonimo di costare una fortuna. Quando qualcosa costa moltissimo, costa esageratamente, possiamo dire che costa un occhio della testa. La TV nuova di Pierluigi è molto bella, ma costa un occhio della testa. Espressione numero 4. Avere le mani bucate. Una persona che ha le mani bucate è una persona che spende tantissimi soldi. Spende soldi in modo esagerato e forse anche in cose futili non utili. Quando una persona spende molto o troppo e anche in cose non necessarie, possiamo dire che ha le mani bucate. Questa espressione è intuitiva, no? Perché se hai le mani bucate, se hai i buchi nelle mani, i soldi flup, scappano. Vediamo un esempio. Sonia ha già speso tutto il suo stipendio. Compra vestiti ogni giorno. Ha proprio le mani bucate. E l'ultima espressione idiomatica legata al mondo dei soldi è Nato con la camicia. Penso che una delle alternative di traduzione in inglese sia Born with a silver spoon in one's mouth. Bene. Una persona che è nata con la camicia è una persona fortunata. Quando una persona ha molta fortuna o molti soldi, senza fare molti sforzi, è una persona nata con la camicia. Esempio. Mattia è nato con la camicia. Ha una bella vita senza avere mai lavorato. Sono chiare queste cinque espressioni? Non mi stancherò mai di dire che conoscere le espressioni idiomatiche è molto importante, in italiano o in qualsiasi altra lingua. Perché se parlate italiano e usate queste espressioni, il vostro italiano sarà fluido e naturale e anche per te sarà una grande soddisfazione usarle e parlare l'italiano in modo naturale. Se ti è piaciuto questo video o vuoi farmi delle domande o scrivere dei commenti puoi farlo nella sezione dei commenti qui sotto. Ci vediamo al prossimo video. A presto! Ciao!